Ricordo, diversi anni fa, ero con la mia famiglia e stavo tornando a casa dalla montagna. Lungo la strada c'era una lunga colonna di auto che ritornava in pianura. Improvvisamente una macchina con quattro giovani a bordo sfreccia uh, alla nostra sinistra, superando tutti a grande velocità e zigzagando. Cinque minuti dopo, lungo la strada, vedemmo questa macchina che aveva fatto un incidente, un frontale, con un'altra macchina che veniva nella direzione opposta. Era una famiglia con papà che morì subito, mentre gli altri componenti furono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Nei giorni successivi, leggendo il giornale, si viene a sapere che il conducente dell'auto dei giovani, che si salvò, era ubriaco. Il passeggero a suo fianco morì poco dopo. Quante volte abbiamo sentito o letto sui giornali storie di questo genere? Persone ubriache che causano la morte di altre persone che non avevano bevuto. Durante i weekend si fa la conta dei caduti. Molti genitori, molte mamme, rimangono in apprensione in attesa che i figli ritornino a casa dopo i bagordi del sabato sera. E purtroppo a volte qualcuno non torna più. Sono delle tragedie immense. Cosa possiamo fare per ridurre il rischio? Qualcuno dirà «eh, questi giovani non sanno controllarsi, non sono moderati nel bere». A parte il fatto che questi giovani si ubriacavano anche 20 o 50 anni fa, è sempre stato così. Quindi non è che i giovani di oggi si ubriachino di più. Inoltre, parlare di bere moderato di alcolici è un nonsense, è una cosa che non ha senso. Perché? Perché l'alcol etilico contenuto in vino birra superalcolici è una sostanza tossica di nessun valore nutrizionale, apporta solo calorie ed è classificabile a tutti gli effetti come uno stupefacente. Sì, hai capito bene, è uno stupefacente che a differenza di morfina, eroina, cocaina è molto più pericoloso perché causa più danni per sé e per gli altri rispetto ad altri stupefacenti perché la gente non sa che è uno stupefacente e quindi non si rende conto delle pericolosità. E quando parlano di bere moderato... Ma scusate, avete mai sentito parlare di uso moderato di cocaina o di eroina? Concettualmente non può esistere un bere moderato e il rischio insito nell'uso della bevanda con alcol c'è ogni qualvolta noi beviamo del vino o della birra. E il professor Udolin grande studioso dell'alcolismo metteva in discussione la nostra cultura del bere. L'alcolismo e gli altri problemi alcol correlati non venivano da lui considerati come un vizio o una malattia ma come un comportamento, uno stile di vita determinato da molteplici fattori sia interni che esterni all'individuo tra i quali particolare importanza riveste la famiglia e la cultura generale e la cultura sanitaria della comunità dove le persone vivono e lavorano. L'accento veniva così spostato dall'alcolismo al bere. Dobbiamo creare una cultura ove sia normale non bere alcolici, cioè vino e birra, e non viceversa. E in ogni famiglia si può fare questo. Come? Mi rivolgo alle donne che sono più sensibili su questo argomento. Togliete la bottiglia di vino dal centro della tavola. È un messaggio forte e chiaro, è un messaggio semplice. È l'esempio che conta, non le parole. Fate in modo che i vostri figli crescano sin da piccoli vedendo che è normale non bere vino. Allo stesso modo in cui edu li educate a non fumare sigarette o a non assumere droghe di alcun genere. Infatti, se fino a pochi anni fa era normale e tollerato fumare in presenza di minori, oggi lo è molto di meno e i divieti si estendono sempre di più, ad esempio nei luoghi pubblici. Bisogna creare una cultura del non bere, così come è stata creata quella del non fumare a seguito delle numerose evidenze scientifiche dei danni causati dall'uso di tabacco. Solo così potremo ridurre nella nostra città il rischio legato all'uso di alcolici e con esso potremmo ridurre il rischio di incidenti che potranno coinvolgere anche persone che non bevono, tra cui potrebbero esserci i nostri, i vostri figli o nipoti. Passate parola.